E buongiorno mondo, sto correndo in stazione a Vercelli con la bici da palo per andare a Milano alla fiera del cicloturismo, Gus mi aspetta già sul treno che lui è partito da Torino e io sto rischiando di perdere il treno, quindi ci sentiamo dopo, ciao ragazzi! cosa mi fai? cosa vuoi? No, cosa mi fai vuoi. tu a me? vieni a dire no, cosa mi cosa adesso tu. vediamo adesso cosa vediamo? questa mattina che vediamo cosa vediamo? cosa vogliono fare? Eh? voglio capire cosa vogliono fare dai Dopo, spegni, bastardo. Guarda <ride> no. Che è bastardo <ride> Non sei spenta la tua, sì. E niente, alla fine, ragazzi. Il treno sono riuscito a prenderlo. Ho recuperato Gus, quel maledetto che mi ha fatto svegliare alle 7. O, meglio, eh, l'ho recuperato io perché è colpevole di farlo alzare molto presto. Sì, però io... lui sarebbe arrivato tipo alle 4 alle 6 chiude la fiera quindi. no non è vero, alle 4 magari no però il treno di un'ora dopo l'avrei preso molto volentieri perché sono andato a dormire tardi ieri sera sì. ho fatto serata Netflix Chiss e sono... chissà cosa ha fatto <ride> ieri sera Vabbè va bene, no no serata Netflix e... e niente quindi adesso stiamo camminando in direzione fiera e com'è la fabbrica del vapore con la fiera del cicloturismo perché siamo dei taccagni non vogliamo prendere la metropolitana e ci facciamo mezz'ora di camminata no non è vero dobbiamo, dobbiamo fare... smaltire quello che mangeremo oggi è quello che abbiamo bevuto ieri? Io ho bevuto acqua eh. Eh, si dice così solo perché non deve dire che lui bene, ma perché be... mi guarda il mio nutrizionista <ride> <così>. <ride> ragazzi. Buona giornata a tutti! Ci vediamo in fiera. A dopo, ciao, io però, sai che non riuscirai a portare quelle borse lì. Dopo un paio di chilometri di camminata piacevole con un freschetto che ti gela le orecchie Siamo arrivati finalmente alla fabbrica del vapore bus, è qua che perde il suo tempo attaccato a un palo Non so se tiene il palo o lo cam perché sta facendo un time lapse. Mi sto un po' traballando, lo tengo fermo per il vento, per il vento. <ride> Niente, la gente è pazza, la gente è strana e tra poco entriamo in fiera A dopo Ragazzi stavamo scherzando, non vi abbiamo portato alla fiera del cicloturismo, ma al mercato ortofrutticolo. No, adesso troviamo l'ingresso vero che dovrebbe essere là in fondo, che c'è una coda assurda, andiamo. Ragazzi, come vi dicevo, c'è effettivamente parecchia coda. Inizia là, guarda dove c'è Gus. E... E non finisce mai, e non finisce mai. Ragazzi, è un quarto d'ora che siamo in coda e siamo solo a metà. Ce la possiamo fare. Non sembra vero, ma siamo entrati. Gus, siamo entrati. Mm. Bene, ragazzi, è un'ora che giriamo giriamo in giro per gli stand, io e Gus. Ho incontrato anche Michele Cremonese di Fiab. Gli ha fatto un po' di parole. L'unica cosa è che non c'è tantissima gente, ma davanti agli stand sono tutti lì bloccati e, e sapete che io sono molto orso e non riesco, non riesco a stare in questi posti con tanta gente così. Prendo le brochure che mi servono, ho preso quella del, dei parchi della Calabria, quelle delle zone del villese, della Valtellina, che in Valtellina bisogna andare perché la Valtellina è stupenda e quindi non lo so, adesso decidiamo cosa fare, a dopo ragazzi! Ribadisco, situazione poco piacevole per l'orso che c'è in me, quindi adesso andiamo a vedere se troviamo i ragazzi di Life in Travel, abbiamo preso un bel po' di brochure, a casa poi studiamo, magari già sul treno iniziamo a guardarle, quindi, quindi, oh, quindi gli orsi come me non devono andare nelle fiere, questa è la soluzione. Ci stiamo spostando all'altro padiglione, ma anche qui per entrare c'è la coda. e niente ci tocca fare la coda oggi oggi va così oggi coda e gente coda e gente le fere sa, la vaccinara lo sai la coda e la vaccinara sarebbe meglio ma invece è coda di gente andiamo questo è sai quindi siamo usciti anche dal secondo padiglione non so se avete visto dalle immagini c'è comunque un botto di gente e come potete vedere c'è ancora coda per entrare sopra dove fanno le conferenze i toll show, <ride> <Il> toll show. <ride> è impossibile salire quindi rinunciamo usciamo e andiamo a mangiare qualcosa perché siamo due ragazzi deperiti e stiamo soffrendo la fame concordo, concordo e se posso aggiungere evento molto bello, molto molto bello secondo me forse un po' sottovalutato perché c'è veramente un botto di gente non riesci a... a volte non riesci neanche a sentire, a capire quello che ti dicono gli espositori è... peccato ma speriamo in eventi migliori magari prossimamente sì, sicuramente qualche buono spunto l'abbiamo preso sì, sì, c'è sì. per la Sicilia anche, ma sì, anche sì. c'è solo per Varese quelle zone un po' che sono vicine a noi ma che non conosciamo bene a fondo poi ve lo Pane e dovrei dire. E finalmente si mangia! Sei contento di questo Ehi, pasto, vi... Gus? Ancora non l'ho assaggiato, ma già sofferta. che ce l'abbiamo davanti, sono contento dai. Ok, ragazzi, abbiamo mangiato uno spezzatino spettacolare con le patate al latte. Adesso con la panza piena si ragiona un po' di più e proviamo a rientrare in fiera a vedere uno o due stand che ci eravamo un po' persi prima che c'era troppa gente vediamo se riusciamo ad avvicinarci e magari incontriamo anche Pietro, francese che ha appena scritto che lui è dentro, vediamo di andare a fare due parole, lo salutiamo e poi andiamo a riprenderci il treno per casa, ciao ragazzi More moments later Molto bene ragazzi, sono appena arrivato a Vercelli col treno, ho salutato Gus e mi sono fermato qui al parco Kennedy, il parco proprio di fronte alla stazione di Vercelli per tirare le conclusioni di questa giornata e soprattutto dire il mio parere sulla fiera del cicloturismo di Milano. Il primo aspetto del quale vorrei parlarvi è dell'organizzazione Mia di Gus che non è stata molto azzeccata perché abbiamo pensato di andare molto presto al mattino ovvero un'ora dopo l'apertura 10 e mezza circa ma è stato il momento nel quale c'era più gente all'ingresso abbiamo fatto una mezz'oretta di coda che non è tantissimo comunque abbiamo fatto mezz'ora di coda per entrare e soprattutto poi gli stand erano tutti molto affollati ed era difficile riuscire a parlare con gli addetti dei vari operatori e varie ciclovie eccetera eccetera per quanto riguarda gli stand invece posso dire che alcuni erano sicuramente interessanti da dove prendere degli spunti per poi approfondire le ricerche online per nuove tracce nuovi cicloviaggi futuri o anche gite fuori porta di una giornata c'erano anche cose molto interessanti da fare in giornata in zone vicine a casa e comode per tutti ma più di quello mh, direi di no, nel senso le ricerche poi devi fartele a casa con calma, lì si sì, prendi gli spunti, prendi un po' di Deplian, ma la ricerca per organizzarsi e gestirsi un cicloviaggio è meglio farsela poi con comodo a casa, con ok le basi prese lì, ma è sempre meglio gestirsela poi online dove trovi comunque tutto, e lì prendi i riferimenti e poi a casa studi, perciò sicuramente interessante piacevole e però tanto confusionaria, perciò buona questa prima edizione della fiera del cicloturismo di Milano che è stata rimandata l'anno scorso, rifatta quest'anno e non mi resta che saltare sulla mia bici da stazione e andare a casa, riposare, farmi una doccia e bla bla bla.